Buongiorno a tutti, io mi ricollego con quello che ha appena detto il relatore precedente, io invece, a contrario di come lui ha precisato, io invece sono il giurista della situazione, quindi farò il pignolo e il rompiscatole su alcuni concetti e magari anche avrò delle slide che per chi non ha una forma mentis giuridica verranno percepite un po' noiose, spero di no, nel senso che alcune hanno delle norme che commentiamo insieme quindi cerchiamo di renderle non, non noiose, però... Quando si parla di diritto è difficile no? non, non partire da, da, da dei concetti che a volte sono scritti in norme giuridiche. Allora, come vedete io ho dato un sottotitolo a questa, a questa mia presentazione che è molto focalizzato sulle licenze, le licenze per Open Data e Open Science, ma per arrivare a capire come funzionano le licenze per Open Data e Open Science, di cui in realtà abbiamo già visto un, un, un piccolo scorcio no? nel nell'intervento appena precedente di Dario, io invece il mio non sarà un piccolo scorso, sarà un bel 20 minuti, mezz'oretto proprio sulle licenze Creative Commons applicate al mondo dei dati, della scienza e dell'open access e via dicendo. Però per arrivare a quello noi dobbiamo fare un po' di premesse perché non tutti, anzi credo molto pochi di voi, molti pochi di voi eh, avranno... Eh, nozioni giuridiche alle spalle e anche chi ha fatto studi giuridici non è detto che conosca come funziona il diritto d'autore perché è una materia che anche a giurisprudenza non si studia come materia obbligatoria e quindi la prima parte sarà un po' di eh, nozioni, concetti di base del diritto d'autore. Qua trovate un po' dei miei riferimenti in rete, io sono molto attivo sui vari, sulle varie piattaforme, come vedete anche social, eh, ho un blog ho fatto un post in cui parlavo di questa mia lezione, se andate a vedere su questa mia lezione per la Summer School, c'è il mio sito personale e professionale, poi il sito dello studio legale, è, diciamo, del network di professionisti con cui collaboro, c'è Twitter, c'è la pagina Facebook, ecco, fate attenzione se mi cercate su Facebook, cercate la pagina e non il profilo privato, ma soprattutto slash share. Slasher è il luogo in cui metto le presentazioni slide, tra cui anche quella che state vedendo adesso, quindi chi volesse, ehm, chi volesse andare a, a, a come dire, scaricare live, averla sul, sul tablet, averla sul computer, questa presentazione per magari prendere degli appunti, fare delle annotazioni sul file, le trovate, le trovate questa qua di oggi, ma anche tutte le presentazioni slide che ho utilizzato da quando faccio questo, questo mestiere ad oggi, quindi insomma sono circa 200-210 presentazioni. Tra cui alcune su questo argomento, quindi magari alcune sono proprio un'occasione per approfondire cose che oggi non riusciamo a dire bene perché abbiamo meno tempo del solito. No? Io faccio anche formazioni a volte di 4 ore, 5 ore intensive su, su questi temi. Eh, ci sono anche i video tra l'altro, cioè, da, da, da quando sono entrati nell'era del, della formazione online, del fatto che tutto si è spostato online, ho registrato molti mie, dei miei interventi come sto facendo anche adesso e quindi quelli sono finiti poi sul canale YouTube, non ho messo qua il, il, il link al canale YouTube ma lo trovate, mettete Simone Liprandi YouTube e lì ci sono intere lezioni, interi video corsi sulla proprietà intellettuale, sull'open science, sull'open data, uno anche molto recente che ritengo mi sia venuto anche abbastanza bene per un corso di perfezionamento in Statale a Milano eh, che tratta un po' dei temi di oggi, molto più approfondito però. Ehm, qua ci sono un paio di mie pubblicazioni, le cose che vi dico oggi sul concetto, su, sulle, diciamo la tutela dei dati, delle banche dati e, e le licenze per open data lo trovate eh, scritto eh, per esteso in questo libro, abbastanza recente perché è settembre 2020 ma anche, vedete, cose invece più genericamente rivolte al concetto di open access, quindi non solo dati, ma pubblicazioni scientifiche in generale, le trovate in Fare open access, che è un libro di cui io sono curatore e anche autore del capitolo, diciamo, di carattere giuridico. Poi gli altri sono, vedete, Nicola Cavalli è un editore, che porta il punto di vista di un editore, che è interessante perché capire... Come, come mai una casa editrice abbia voglia di avventurarsi eh, no, nel, nel, nell'editoria open access, in un'editoria in cui per definizione c'è libero accesso al contenuto. Eh, e poi vedete Elena Giglia, Valeria Scotti e Verna Truclo sono eh, esperte del, del mondo delle biblioteche, degli archivi, de, degli archivi digitali, del, eh, dell'open access visto dal punto di vista dell'organizzazione raccolta dei contenuti. Eh, che portano appunto il loro punto di vista soprattutto Elena Gigli ha fatto eh, studi molto, molto ampi e approfonditi sull'open science se ne occupa anche come formatrice e poi di qua vi lascio anche il libro di Carlo Piana che è un collega che ha fatto questo eh, manualetto introduttivo a tutto il concetto di openness e delle libertà digitali quindi anche le cose che vi verranno dette eh, ad esempio domani da Marco Ciurcina no? che parlerà di software libero ecco le trovate eh, trattate molto bene qua dal collega Carlo Piana. Tutti questi libri che vi ho citato sono rilasciati con licenza open, con licenza creative commons, quindi si possono trovare nei link che cliccate qua e eh, li trovate anche su vari repository se li cercate e quindi sono già, già per diciamo un primo esempio di, eh, di pubblicazioni open, open access. Le stesse slide che state guardando sono open access, cioè queste slide vengono rilasciate con la licenza Creative Commons Attribution Alike che è quindi è una delle più open del set di Creative Commons, come vi farò vedere dopo. Allora, siamo arrivati alla prima parte, come vi avevo preannunciato, eh, in cui vi devo dare le basi, le, le, basi che ci, le basi diciamo giuridiche, di concetti che ci aiutano poi a capire cosa vuol dire applicare una licenza su delle banche dati o su dei contenuti scientifici. Capiamo innanzitutto cos'è il diritto d'autore perché siamo ovviamente nell'ambito del diritto d'autore e quindi dobbiamo capire di cosa si occupa questo diritto d'autore, molti confondono il diritto d'autore con il mondo dei brevetti, o il mondo dei, dei, dei marchi, no? quindi il diritto d'autore in inglese viene chiamato copyright, anche se in realtà non sono la traduzione l'uno dell'altro, sono due concetti leggermente diversi perché vengono da appunto due ordinamenti giuridici diversi, Il diritto d'autore figlio del modello diciamo francese, europeo, continentale, copyright invece viene dal modello anglosassone e poi portato in tutti i paesi diciamo, del, del, dell'ex impero britannico e che adesso sta diventando un po' il modello predominante, perché? Perché tramite una sorta di meccanismo diciamo, di colonialismo o giuridico potremmo dire, no? cioè, il copyright americano è portato anche in, in paesi in cui in realtà c'è il diritto d'autore in senso francese, come appunto in Italia tramite l'utilizzo so, nel mondo della discografia, nel mondo della cinematografia, nel mondo della, del software, del, dei, delle banche dati. Cioè ormai buona parte dei contenuti vengono prodotti nel mondo, eh, nel mondo americano e quindi eh, ci portiamo in casa anche il modello giuridico di gestione dei contenuti. Ad ogni modo, noi in Italia abbiamo questa legge che vedete, la 633 del 1941, che è la nostra legge sul diritto d'autore, diciamo una legge speciale che si occupa interamente di diritto d'autore, sono circa 200 articoli e nei primi articoli ci definisce di cosa si occupa il diritto d'autore, Ci, dà il, il, ci diciamo, circoscrive il campo d'azione di questo istituto giuridico che si chiama diritto d'autore e dice vedete sono protetti ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Quindi parliamo di questa cosa qua, parliamo di un, eh, di un meccanismo giuridico per tutelare la creatività in queste forme, quindi le più classiche, non vedete? La letteratura, la musica, l'arte figurativa, l'architettura, il teatro, la cinematografia. Um, e poi aggiunge nel secondo paragrafo, sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Ecco che cominciamo ad avvicinarci a quello che ci interessa, cioè, visto che dobbiamo arrivare a parlare di open data, eccole qua, le banche di dati, cioè, come vi spiegherò meglio dopo, non sono tutelati davvero i dati in sé, ma i dati raccolti in forme di banche dati, in qualcosa, in... in in, un, in una massa organizzata di dati, che è appunto la banca dati, però noi parleremo anche di open access sulla letteratura scientifica, e quindi eccola qua, okay, quindi gli articoli, le riviste, le monografie, okay. anche la sbobinatura di una lezione è un'opera letteraria, paradossalmente, cioè se uno di voi domani si registra e si eh, sbobina questa mia eh, lezione di un'ora e mezza, viene fuori un'opera letteraria, viene fuori un saggio, un piccolo saggio, un piccolo articolo sul diritto d'autore, sulle licenze open, ok? E quindi è un'opera letteraria, quindi siamo in quest'ambito qua, quindi non confondete il diritto d'autore con il brevetto che si occupa ad esempio di invenzioni industriali o il marchio che si occupa appunto di marchi commerciali, di, di simboli che vengono applicati a dei prodotti commerciali. E... Um, più nello specifico, vedete, l'articolo 2, sempre della stessa legge, ci crea eh, 10 categorie di opere, che sono quelle tipicamente eh, previste dalla nostra legge. E, eh, come vedete, iniziamo dal primo, che è che ci uno di quelli che ci interessa, che è appunto le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Quindi letterarie, ma anche drammatiche, e anche scientifiche e didattiche, che sono, diciamo, eh, il, il tipo di opera letteraria di cui parliamo quando abbiamo a che fare con il concetto di open access e vedete che dice tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, quello che vi dicevo prima, cioè l'opera letteraria può essere anche espressa in forma orale e poi diventare scritta in un secondo momento, poi parla di opere musicali, non credo che ci interessi in questa sede, parla di opere coreografiche, tanto meno ci interessa, opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, ok, non ci interessa però, Utile per capire il quadro completo: i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica muto sonora, le opere scusate, fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. E poi abbiamo nella seconda parte della norma, perché è una norma molto lunga, l'ho già l'ho tagliata, l'ho dovuta dividere in due slide: ehm, i programmi per l'elaboratore, in qualsiasi forma espressa, purché originali, il risultato della creazione dell'intellettuale di un autore. E ho messo in rosso volutamente il punto 9, le banche di dati, no, visto che dobbiamo arrivare a parlare di Open Data. Le banche di dati, guardate che ci dà anche una definizione di che cos'è la banca dati, secondo ovviamente il diritto. Una banca dati di cui a secondo comodo l'articolo 1, che era quello che abbiamo letto prima, intese come, eccola qua la definizione, raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Quindi vedete, è un insieme organizzato di dati che possono essere sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o anche in altro modo. Cioè noi siamo abituati a pensare alla banca dati come qualcosa di eh, necessariamente ormai elettronico, ma non è detto che sia così. La banca dati esiste ancora in forma analogica. Pensate a eh, un archivio storico, l'archivio storico di un comune, di una biblioteca, eh, di una fondazione, oppure una biblioteca stessa è una banca dati in un certo senso, perché io posso cercare ancora utilizzando i vecchi faldoni, i vecchi, non so se avete presente quei cassettini che eh, si trovavano nelle biblioteche in cui c'erano eh, i libri divisi per eh, ordine alfabetico, oppure per data di pubblicazione, oppure per il nome dell'autore, Ovviamente un modo più rudimentale e più limitato di cercare un'opera, di cercare un libro, ma comunque rappresentano un concetto, una versione analogica del concetto di banca dati. E dice poi che la tutela delle banche dati, vedete, prosegue qua l'articolo, la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo a che fare con una banca dati, che contiene delle opere che hanno dei loro diritti separati, si creano due strati, cioè un, uno strato diciamo, di diritti d'autore, di, di copyright sulla eh, diciamo, scatola vuota, sull'organizzazione della banca dati, e poi i diritti sui singoli contenuti. Vi faccio un esempio così capite. Ehm, banca dati di fotografie. Una banca dati di fotografie recenti, quindi di cui gli autori sono, eh, ancora, non sono caduti in pubblico dominio, quindi sono ancora tutelati dal diritto d'autore, e noi dobbiamo tenere presente che c'è sia il diritto di colui che ha creato la banca dati, e che quindi ha organizzato queste fotografie secondo dei criteri, ma poi c'è il diritto di tutti i vari autori che hanno fatto le fotografie, che viaggiano su dei binari separati, quindi colui che fa la banca dati deve poi, se vuole mettere in commercio mettere a disposizione questa banca dati, farsi dare l'autorizzazione da parte di tutti i vari autori autori delle fotografie, è un caso che in realtà a noi interessa un po' meno nell'ottica dell'open data, cioè quando noi parliamo di open data parliamo di dati che sono dati puntiformi, dati crudi, dati eh, disaggregati, non so, varie forme per dire il dato, magari il singolo dato numerico ad esempio, no? e quindi non abbiamo a che fare con opere creative come una fotografia, come un libro, come un, eh, che ne so, un brano musicale, però ecco si possono creare anche banche dati di fotografie, di brani musicali, di, di, di video e che quindi dobbiamo ricordare di, tenere, di, di, di trattare in modo eh, separato perché ha un livello di diritto di tutela ulteriore perché ci sono i diritti di coloro che hanno fatto i vari, eh, diciamo, i, i vari eh, componenti di questa banca dati. C'è anche un punto 10 che ho lasciato andare, nel senso che l'ho lasciato in secondo piano, però le opere del design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Ad ogni modo, con, questa, con queste due slide abbiamo in un certo senso definito di cosa si occupa il diritto d'autore, ci siamo, come avete notato, fermati un po' di più sul punto 9, che ho volutamente messo in rosso perché parla di banche dati, e avrei dovuto mettere in rosso forse anche il punto 1, le opere dram letterarie, drammatiche, ma soprattutto scientifiche e didattiche. Che sono le due cose di cui andremo a parlare. Dovremmo capire come funzionano un po' i diritti di tutela, il diritto d'autore su questi tipi di opere, per capire poi come si applicano le licenze. guardo ok ehm, Altro meccanismo, ai più sconosciuto, e che spesso crea, ehm, crea equivoco e crea leggende metropolitane, è come si acquisisce il diritto d'autore. Allora. Secondo la nostra legge, ma anche la legislazione, legislazione dei principali paesi industrializzati, il diritto d'autore, a differenza del marchio e del brevetto, non si acquisisce registrando l'opera, depositando l'opera da qualche parte, ma si acquisisce automaticamente con la creazione dell'opera. Mi raccomando, questo concetto mettetelo bene a fuoco, perché se no cadete nell'equivoco, non capite perché sia necessario mettere delle licenze open alle proprie opere. Cioè, automaticamente nel momento in cui io creo la mia opera divento titolare dei miei diritti, di tutti i diritti d'autore che la legge prevede a favore di un autore che ha creato quel tipo di opera, dopo vi faccio vedere. Quindi non devo fare nulla per diventare titolare del copyright, non devo andare alla CIA a depositarlo, non devo, andare a, non devo mandarmi la, la, la raccomandata che ho ricevuto di ritorno, Non devo ma mandare. ho automaticamente tutti i diritti, quindi tutte le opere create, da un essere umano che rispecchia, che rientra in uno di quei dieci tipologie che abbiamo visto prima e che riporta, denota quel minimo carattere creativo che abbiamo detto, abbiamo letto nell'articolo 1, automaticamente viene tutelata dal copyright. Metto una, una, faccio un'annotazione, non me ne voglia Dario che ha parlato prima, lui prima ha detto ehm, eh, i, i preprint sono per definizione open, no, nel senso che i preprint non è che sono open. I preprint non hanno ancora probabilmente un diritto da parte dell'editore, perché non sono stati ancora oggetto di contratto d'edizione, ma l'autore ancora ha assolutamente un copyright su, quella, su, quei, su quei contenuti, perché, appunto, l'autore la, di un articolo scientifico, di una monografia, nel momento in cui ha scritto l'opera, diventa automaticamente e, e, e istantaneamente titolare dei diritti. Se poi decide di fare un contratto di edizione, di cedere questi diritti ad una casa editrice per, per fare la monografia, per pubblicare la monografia o per essere inserito in una raccolta di, di articoli o su una rivista, allora ci sarà un nuovo titolare dei diritti che sarà l'editore ma sulla base di un contratto, cioè è il contratto che cede questo diritto ma il fatto che ci sia un contratto implica che ci sia qualcuno che prima questo diritto lo detiene ed è l'autore e non a caso si chiama diritto d'autore, no? Fateci caso, cioè se si chiama diritto d'autore è perché in origine è l'autore il titolare okay, di, questo, di questa tutela, di questa forma di tutela. Ed è appunto una tutela che è automatica, non costa nulla, cioè io non devo pagare nulla a nessuno per dichiarare sotto copyright un mio articolo o una mia opera. Perché vi dico che è fondamentale capire questo concetto? Perché se non capite questo concetto non capite la necessità di mettere una licenza open sulle opere e sui dati. Perché se uno pensa che il copyright non, non si acquisisce automaticamente ma bisogna in un certo senso dichiararlo e acquisirlo, allora uno potrebbe dire, vabbè ma se io, non voglio, se io voglio lasciare le mie, i miei articoli e i miei dati liberi dal copyright, basta che non dico nulla e quindi la gente li può usare liberamente. No, assolutamente no, questa è una delle principali leggende metropolitane che bisogna sradicare in questo settore, molto diffusa ve lo dico, molto molto diffusa, però ecco voi da oggi in poi non siete più eh, autorizzati a crederci, perché non è vero, io tutto ciò che trovo in giro anche in rete e che non ho fatto io, devo tendenzialmente trattarlo come qualcosa che è sotto copyright perché è stato creato da qualcun altro e quindi questo qualcun altro avrà i diritti. Ok? E questo implica che quindi quando voglio rilasciare liberamente una mia opera, lo devo dire espressamente. Ecco perché le licenze open, ecco perché si mettono delle licenze per dire che un contenuto o una banca dati sono libere da copyright. Ok? E adesso da qua in poi vi, vi ho illuminato un po'. Il cammino. Vabbè questa è un'altra norma importante che però vabbè, diciamo ci chiude il cerchio visto che abbiamo visto di cosa si occupa il diritto d'autore, vediamo di cosa non si occupa, perché il diritto d'autore non si occupa, vedete la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento, e i concetti matematici in quanto tali. Cioè non è protetto dal diritto d'autore il concetto in sé ma è come io esprimo il concetto, ovvero io posso scrivere tenendo l'esempio del, del, no, de, della matematica che abbiamo visto benissimo nel, nel, nel, nell'intervento di Dario, ehm, la matematica tendenzialmente è sempre se stessa, no? non è che ci siano tanti modi di, eh, di concepirla, ma ci sono tanti modi di raccontarla e di spiegarla, quindi un eh, autore di manuali di matematica decide di scrivere il manuale in un certo modo, in un modo diverso da quello dell'altro manuale, non so, pensate al manuale di matematica per l'istituto tecnico e il manuale di matematica per il liceo scientifico, parlano probabilmente della stessa matematica ma sono impostati in modo, diversi, in modo diverso da autori diversi che quindi hanno un copyright legittimamente su queste loro opere, ma che non è legato ai, ai concetti in essi raccontati, ma nel modo in cui vengono espressi. Ok, Quindi si dice che il copyright, il diritto d'autore, agisce sull'espressione, sulla forma espressiva dell'opera e non sulle idee, i procedimenti, i concetti matematici in quanto tali o i metodi, tantomeno i metodi non possono essere tutelati da diritto d'autore. E quindi arriviamo a questa a questa slide che io uso spesso come una sorta di mappa orientativa, mappa concettuale orientativa di quello che diremo da qua in poi, e che vi fa capire, no? abbiamo detto che il copyright scatta automaticamente su tutto ciò che viene creato e che ha un minimo di carattere creativo, quindi il copyright è concepito per essere un meccanismo closed by default, cioè automaticamente si applica e quindi tutto ciò che io trovo in giro a meno che io sia sicuro che sia o caduto in pubblico dominio perché sono scaduti i termini, no? vedete, qua lo dico, no, a un certo punto il copyright per fortuna non è eterno, durerà ad esempio sulle opere letterarie, su buona parte delle opere dura 70 anni dalla morte dell'autore, quindi a un certo punto le opere dei grandi autori diventano di pubblico dominio, le possono utilizzare tutti, non devono chiedere permesso a nessuno, e quindi viva Dio, il copyright in quel caso è finito. Oppure devo essere sicuro di eh, ricadere in una situazione di libero utilizzo, come vi faccio vedere prima, però, come farò vedere dopo, però tendenzialmente io devo trattare, anche in ottica prudenziale, tutte le opere che trovo e che non ho scritto io, non ho realizzato io, come se fossero sotto copyright. Quindi la regola generale è proprio questa. La regola generale è che è tutto sotto copyright, salvo arrivare alla scadenza dei termini di durata di questo copyright e quindi cadere in pubblico dominio. Qua abbiamo una situazione che è un po' vedete, un po' rigida, un po' bianco-nera, no? O tutto sotto copyright o tutto fuori dal copyright. Per fortuna, come vi anticipavo, l'ordinamento giuridico ha già capito, ha già pensato che questa eh, situazione sia troppo rigida, sia troppo... Eh, eh, cioè sia, sia poco funzionale, perché è troppo, troppo bianca-nera, troppo binaria, allora ha creato delle eccezioni al diritto d'autore, cioè delle situazioni in cui il diritto d'autore viene messo dall'ordinamento giuridico in secondo piano a favore di altre, eh, eh, di altre esigenze, di altri diritti che ritiene più importanti da tutelare. E vedete che il libro utilizzo, in effetti nella sua prima forma, può avere radice nel, in una norma di legge, nella legge. Quindi nella legge italiana sono gli articoli che è la stessa di prima, la legge 633 del 1941, sono gli articoli dal 65 e seguenti, cioè una bella lista di articoli molto lunga, di situazioni in cui vengono create delle eccezioni per cui io, utilizzatore, posso utilizzare liberamente l'opera senza chiedere il permesso al suo titolare dei diritti, quindi all'autore o all'editore, al produttore discografico, al produttore cinematografico, a seconda dei casi. Devo però essere sicuro di essere in una di quelle eccezioni, devo andare a leggere la norma e capire bene se sono in quel caso, se ricado in quel caso. L'alternativa è quella che ci interessa, cioè noi non parleremo oggi delle libere utilizzazioni, quelle basate sulla legge, ma parleremo esattamente di queste, cioè di quando il libero utilizzo trova la sua radice non tanto in una norma di legge, ma in un eh, atto volontario, del titolare dei diritti, che può essere come vi ho detto l'autore ma anche l'editore a seconda dei casi. Cioè di colui che avendone la facoltà giuridica, avendone il copyright, decide di rilasciare la sua opera con una licenza che consente degli usi liberi. Quindi il libero utilizzo trova radice nella licenza. E infatti vedete è un libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti e come simbolo vi ho messo le WC, la doppia C cerchiata, cioè Creative Commons l'abbiamo già viste brevemente nella presentazione di Dario e ehm, le vediamo molto più nel dettaglio fra poco nella mia presentazione però ecco adesso con questa slide secondo me vi orientate, già avete capito di come in realtà funziona il copyright ci sarebbero da dire tante cose, lo so, capisco che dire, cercare di dare una panoramica sul diritto d'autore in 20 minuti risulta un po' polpettone però non c'era altra scelta eh, però almeno avete capito che questa è la regola generale e poi ricadiamo in una situazione invece di eccezione, di libero utilizzo e lasciamo volutamente in secondo piano le libere utilizzazioni stabilite dalla legge, perché sarebbe, richiederebbero una lezione di tre ore solo loro, molto, sono molto lunghe, molto complesse, e ci soffermiamo invece su, su questo, cioè quando il titolare dei diritti sceglie liberamente, autonomamente, di liberare la sua opera, concedere alcuni liberi utilizzi sulla sua opera attraverso l'applicazione di licenze open, di licenze appositamente pensate per fare questo lavoro, per liberare le opere. Ed è, eh, a voi magari può sembrare disorientante perché siamo abituati in realtà ad avere a che fare con licenze che sono, dopo vi faccio vedere in una slide molto chiara, che sono proprietarie, cioè che sono invece utilizzate per limitare ulteriormente gli utilizzi dell'opera, voi aprite la, la, la licenza di Windows, la licenza dei macOS, di qualsiasi eh, software proprietario, di Adobe Photoshop, di quello che volete, e, e leggete la licenza e scoprite che avete una marea di vincoli ulteriori rispetto a quelli che normalmente la legge attribuisce e quindi la licenza viene percepita solitamente come qualcosa che vincola, in questo caso la licenza invece è qualcosa che libera, okay? è uno strumento per stabilire il libero utilizzo dell'opera chiuso quindi questa premessa, andiamo un attimo a un livello di dettaglio maggiore per capire come funziona, cioè di cosa è composto il diritto d'autore. Abbiate pazienza, nel senso che solitamente io dedico nei miei corsi molto più tempo a questa parte, quindi questa slide sem sembra molto, molto compressa, molto densa, però è giusto per darvi eh, la panoramica. No? Questi sono tutti i diritti normalmente previsti dalla legge 633 del 41. E vedete che c'è una prima in alto, una prima dicotomia tra diritti di tipo personale, perché il nostro diritto d'autore ha una valenza anche di, di, di diritto che tutela la, la sfera personale i cosiddetti diritti morali d'autore, ma poi ci sono i cosiddetti diritti di tipo patrimoniale, cioè quelli che sostanzialmente hanno la funzione di permettere agli autori e ai loro ai altri soggetti che lavorano nella catena della produzione di opere, di remunerarsi grazie. Alla, eh, alla loro opera, alla, alla, alla diffusione, allo sfruttamento economico della loro opera. Quindi si crea un, un, un meccanismo che è chiamato punto diritto esclusivo per cui eh, sostanzialmente attraverso, un un, un, eh, attraverso il diritto, attraverso lo strumento giuridico creiamo una scarsità che in natura non ci sarebbe. Cioè il fatto che io non possa usare un'opera che ho trovato sulla rete, che ho trovato su internet, perché c'è un copyright, è ovviamente appunto una questione puramente giuridica. Cioè io sarei, eh, non ci metterei nulla no? a schiacciare il tasto download e pubblicare la, la foto che ho trovato su Instagram di Tizio o di Caio. È il copyright che mi dice che non lo posso fare e che mi dice che se voglio farlo devo chiedere il permesso a, a Tizio o a Caio che hanno i diritti su quella foto. E quindi ho creato una scarsità artificiale, potremmo dire, con la barriera giuridica. Tra questi diritti di tipo patrimoniale, come vedete, vi ho, cercato, vi ho cerchiato in verde il cosiddetto diritto sui generis, che è chiamato sui generis proprio perché è sui generis, è un diritto molto diverso da tutti gli altri che, che, che, fino a, che storicamente facevano parte di questo, di questo albero ed è, ed è, è vabbè, insieme all'eco compenso, fa parte di una categoria un po' a sé stante. Lasciate perdere l'eco compenso che è davvero un meccanismo un po'... Tutto, tutto suo, però ecco, il diritto sui generi è un diritto, particolare diritto, che nasce a favore del costitutore di una banca dati, anche quando la banca dati non ha il carattere creativo, come che vi ho citato prima, come requisito del diritto d'autore. Ve lo spiego meglio dopo sta cosa, però ecco, era per darvi una panoramica di più o meno dove ci muoviamo. Quando noi parliamo di open data, di tutela dei dati, siamo qua, cioè in questo pezzo del diritto d'autore. E adesso lo capiamo meglio, cioè cerchiamo di fare lo step successivo, cioè capire come funziona la proprietà intellettuale sui dati. Allora, innanzitutto capiamo cosa si intende per dati, perché c'è grande, grande confusione. Io so, ad esempio, che per un informatico, per chi ha una formazione da informatico, da tecnologo, dati sono tutte quelle cose che si salvano su una memoria, no? sono dati le mie foto sono dati, i miei testi sono dati, i miei ebook che ho comprato su Amazon ce li ho, ce li ho lì sono dati. Per la, il diritto alla proprietà intellettuale in realtà bisogna essere molto molto più precisi. In realtà io suggerirei di essere più precisi non solo in ottica giuridica ma in generale perché dato è, vedete, questo, questo è, un, è, un, è, un, è un disegno che, si, che circola in rete da tempo, molto, però molto, molto esplicativo e molto efficace. Vedete, fa vedere i dati in una versione a sinistra che sono dei, dei punti neanche, nemmeno colorati, no? dei puntini ma non ancora colorati. Poi li chiama information quando questi dati hanno già un colore e poi li chiama knowledge, cioè conoscenza, quando, questi dati vengono, quando scusate, queste informazioni, che a loro volta erano basate su dati, vengono strutturate in qualche modo. Anche qua potremmo essere più precisi, però è già, più, è già interessante, ci, ci illumina un po' il cammino. Io vi faccio un altro esempio, con una slide invece fatta da me. Ovvero, guardate queste, questi quattro dati. Noi abbiamo 1225, se io mi fermassi, no, lasciassi, cioè, mi, facessi, mi proiettassi solamente la prima riga, 1225, voi avete un dato che è un numero, e non capite se è una data, potrebbe essere un anno, una data, una misura, potrebbe essere appunto una misura di lunghezza, di altezza, di profondità, potrebbe essere l'età di, di, di, di un meteorite, non lo so, potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbe essere il numero dei contagiati che ci sono stati il giorno, il giorno X. Okay? Se io aggiungo un secondo dato, metri, comincio a capire che è una misura. Se poi ci aggiungo anche altitudine, capisco che è una misura particolare. Cioè capisco che questi metri sono metri sul livello del mare, quindi dovrebbe essere un metri SLM. Ehm, e poi se ci aggiungo Bormio, cioè se aggiungo il nome di, del comune, di un, di un comune, di una località, capisco che questa è l'altitudine del comune di Bormio. E questa è l'informazione, ok? Fino a, al, al quarto punto io non avevo davvero l'informazione, cioè mi mancava troppo poco, cioè mi mancava troppo quel pezzo lì che, che, che, che completa il quadro, che completa il fasolo e quindi mi, mi, mi lasciava, non aveva dato colore, no? Non aveva dato completamente colore a questo pallino. Adesso con questi quattro, quattro dati messi insieme, e collegati tra loro, io ottengo l'informazione. Quando noi parliamo di open data, di banche dati, dobbiamo pensare che parliamo di agglomerati di queste cose qua scusate di queste cose qua cioè di ehm, file perché ormai parliamo quasi unicamente anche se come vi ho detto le banche dati possono essere analogiche però ormai nel mondo degli open data parliamo di dati digitali parliamo di masse di questa roba qua che poi vanno collegate vanno incrociate in qualche modo per dar loro significato però noi dobbiamo capire come e quando c'è un diritto, un copyright o qualcosa di simile su queste cose qua. Perché come potete capire, non possiamo dire che il, sul singolo dato ci sia un diritto d'autore, no? Cioè, sul singolo, su questo numero, ovviamente, non c'è un diritto d'autore perché non è un'opera creativa. Anche se io lo associo a metri, non è nulla. Anche se dico altitudine, non è nulla. Ma anche se dico che l'altitudine di Bormio, cioè lo faccio diventare l'informazione, su questa informazione non c'è un copyright. Cioè, non c'è un diritto che, che vieta ad altri di utilizzare questa informazione. Cioè io che ho per primo misurato l'altitudine del comune di Bormio, no? ipotizziamo che sono il primo ad, essermi, ad aver trovato uno strumento che mi permette di dire che Bormio sta a, quel, a quell'altitudine e nessuno prima di quel momento l'aveva misurato, non è sufficiente per dire che io ho un copyright, che io posso vietare ad altri di utilizzare quell'informazione perché non c'è un copyright sulle singole informazioni, sulle informazioni crude, ma posso vantare un copyright ad esempio sull'articolo, il paper, l'intervista in cui spiego come sono arrivato a misurare questa quest altitudine. Capite la sfumatura? Che non è da poco. Quindi noi adesso dobbiamo ragionare nell'ottica di vedere se il diritto della proprietà intellettuale del, del copyright in generale prevedono una forma di tutela per questa roba qua per singole informazioni. e vi dico fin dall'inizio sulle singole informazioni non c'è un vero e proprio copyright l'unico modo per tenere sotto chiave se noi vogliamo difendere questa informazione dall'utilizzo di altri da parte di altri è il segreto cioè non dirla a nessuno no, io sono il primo ad aver scoperto queste cose non voglio che venga utilizzata impropriamente da altri vincolo le persone che parlano con me a degli accordi di riservatezza oppure non gliela dico proprio cerco di tenerla nascosta il più possibile se sono costretto a dirla faccio firmare degli accordi di non divulgazione il fatto che io sia costretto a far firmare un contratto il fatto che io sia costretto a far firmare un, scusate a far firmare un contratto mi ehm, è il sintomo che non c'è un copyright che lo copre perché se io, faccio, se io sono obbligato a ricorrere allo strumento contrattuale da qui deduciamo che appunto non ci sia un, un, una forma di tutela prevista dalla legge. Quindi, c'è o non c'è un copyright sui dati? Risposta, quello che vi ho detto prima. No, tecnicamente non esiste un copyright sui dati, sui semplici dati o su semplici informazioni. Quindi per tutelare i dati crudi dobbiamo fare ricorso ad altri strumenti giuridici come il segreto o gli accordi di riservatezza. Tuttavia, però vi ho fatto vedere prima che nel nostro albero dei vari diritti no, previsti dalla legge italiana ma anche da tutte le altre leggi dei paesi europei, c'è un diritto specificamente pensato per le banche dati, quindi come funziona? Cioè, do, Dov'è il limite? Il fatto è che appunto in una direttiva europea 1996, la direttiva 96-9 CE, è stato introdotto in effetti un particolare regime di tutela per le banche dati non per i singoli dati per le banche dati, cioè un, eh, un diritto che tutela diciamo, lo sforzo e l'investimento che si fa per raccogliere grandi masse di dati, tenerle aggiornate, tenerle validate e farle funzionare, ok? Ma non sui singoli dati. Quindi, vedete. Più che altro dovremmo parlare di un copyright, anche se in realtà anche copyright non è la parola giusta perché il nome vero è diritto sui generis, sulle banche dati. Quindi a ben vedere non sono i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche di dati o database, se vogliamo dire l'inglese. In altre parole i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database. E solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. Oppure, e qua aggiungo un livello che qua nella sala non c'è, se l'organizzazione dei dati è così creativa per cui la banca dati non è solo un semplice database ma è una banca dati creativa quindi è qualcosa di più rispetto al database tutelato dal mero diritto sui generi, non vi voglio adesso purtroppo non abbiamo tempo di andare così tanto a livello di dettaglio vi faccio però vedere questa slide che vi fa più o meno capire di cosa parliamo, Cioè, vedete che si creano degli strati di tutele Abbiamo detto che sui semplici dati e sulle informazioni non c'è nessuna tutela, infatti è praticamente, qui è piatto il, il, il, il, il, lo schema. Abbiamo poi il database non creativo, che è tutelato da un solo diritto sui generis. Abbiamo poi il database che ha invece un carattere creativo, che è tutelato sia da un diritto sui generis, che anche da un diritto d'autore. Vi faccio due esempi veloci, perché così capite. Allora, una banca dati non creativa classico esempio è l'elenco telefonico, che in questo caso è anche una banca dati analogica, no? cioè le pagine bianche, quelle che vi portano a casa, no? quello è un esempio di banca dati analogica, quando prima vi ho parlato di banca dati analogica non mi è venuto in mente, però ecco. Perché non è creativo quel tipo di banca dati? Perché i numeri di telefoni, gli indirizzi, non sono organizzati secondo un criterio creativo, cioè non è che a seconda dell'autore che la fa vengono fuori diverse, le pagine bianche devono essere uguali a se stesse cioè devono raccogliere i numeri di telefono in ordine alfabetico e divise per comune non ci sono altri criteri perché se uso altri criteri la gente poi non li trova quindi ordine alfabetico e, ordine, e, e suddivisione per comuni o, o aree geografiche punto quindi vedete che non c'è creatività c'è uno sforzo però a volte importante e massiccio di raccolta organizzazione e soprattutto aggiornamento di quei dati. Ci sono però situazioni in cui invece c'è anche un database creativo. Pensate all'esempio che dicevamo prima di un database di fotografie che, però, non solo è raccoglie delle fotografie, ma raccoglie le fotografie disponendole secondo un criterio, ad esempio, per stili, per eh, scelta, non so, per importanza dell'autore. Allora lì è diverso perché? Perché l'autore della banca dati, non so, ipotizziamo che l'autore di questa banca dati è eh, Oliviero Toscani o Vittorio Sgarbi, qualche nome grosso, che dice ah, io firmo questa banca dati di quadri o di fotografie, eh, lì non organizzo i quadri o le fotografie secondo il semplice criterio alfabetico o numerico, ma li organizzo secondo il mio modo di raccogliere questi dati e quindi a seconda di chi la fa la banca dati viene fuori diversa, ok? un esempio che vi faccio giusto per darvi un'idea, di cosa per darvi il quadro completo, vi dico che in realtà nella maggior parte dei casi quando noi parliamo di open data in realtà siamo qua, cioè abbiamo a che fare con banche dati, con database non creativi, cioè di tabelle sostanzialmente a doppia entrata, tabelle su file eh, foglio di calcolo diciamo o CSV ancora meglio, quindi semplici numeri divisi da, da numeri, dati, nomi, eh, misure, quello che volete, divisi da virgole, che vengono poi messe in una colonna o in righe colonna, e quella roba lì ovviamente non ha un criterio di, di organizzazione particolare, anzi devono essere il più assetti che possibile in modo tale che permettano una maggiore interoperabilità, le cose che abbiamo già detto prima. E quindi, capito come eh, funziona la tutela delle banche dati, e capito come il dato in sé non è tutelato se non appunto organizzato all'interno della banca dati arriviamo a capire come funzionano invece le licenze open, in questa parte 3 vi faccio le licenze open to cure in senso generico e poi arriviamo alle licenze open per dati, vediamo se l'ora, sì. ok, quindi riprendo la, eh, la mia slide orientativa di prima per farvi capire che adesso esattamente parliamo di questo, ok? Quindi che cos'è una licenza d'uso? Allora, quando, vede, quando vedete la parola licenza d'uso dovete sempre pensare al concetto di, eh, diciamo, la sua etimologia latina, licere, vuol dire permettere autorizzare. Quindi c'è un atto autorizzativo. Tizio autorizza Caio a fare qualcosa. Il, in termini più tecnici, il licenziante, cioè il titolare dei diritti, potrebbe essere l'autore, potrebbe essere l'editore, potrebbe essere il produttore discografico, dà in licenza... Un'opera, che è un'opera che, che viene detta licenziata, sotto licenza, a un licenziatario, cioè colui che riceve in licenza l'opera. Ok, quindi se voi scrivete un articolo e lo pubblicate con licenza Creative Commons, siete direttamente voi i licenzianti e i licenziatari, sono, ecco, facciamo un esempio qua, scusate, io sono autore di queste slide, le ho messe sotto licenza Creative Commons, quindi sono il licenziante di queste slide e voi che le utilizzerete. E le state già utilizzando perché adesso le state in un certo modo fruendo, ne state in un certo modo fruendo. Siete licenziatari di questa mia slide, questa mia presentazione licenziata sotto Creative Commons. Quindi, una, una definizione sintetica è che una licenza d'uso per opere creative è, in sostanza, un documento con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi. Ci sono sempre due anime, lo vedremo. Una parte con le autorizzazioni concesse. In una, in una licenza d'uso vedremo c'è cioè una parte in cui il titolare dei diritti ci autorizza a fare delle cose e deve esserci sempre una forma di autorizzazione perché se no perché sennò non si chiamerebbe licenza ok? e una parte con le condizioni imposte cioè cosa lui mi chiede perché io, io possa utilizzare la sua opera ehm, vabbè sì, questa parte qua possiamo saltarla questa l'abbiamo già detto se non il fatto che ha due, vedete, due anime, una, questa qua ripete perché è una slide che, avevo, che ho riportato da un'altra presentazione, ehm, quindi da una parte l'anima in cui si definiscono i, i, le libertà per l'utente, dall'altra le condizioni per l'utente, per l'utilizzo, e a seconda che prevalgano l'una o prevalgano le altre, noi possiamo parlare di licenza open e di licenza proprietaria, Vi, prima ve l'ho già accennato, no? voi aprite la licenza di Windows o di macOS o di Photoshop vedete che la licenza in realtà è proprietaria, cioè è un, uno strumento che serve per aggiungere vincoli all'utilizzo dell'opera rispetto a quelli che normalmente già la legge attribuisce. Ed è ben, diciamo, spiegato in questa metafora che io utilizzo sempre del eh, cartello all'ingresso di un parco. No? Io in entro in un parco e prima di entrare c'è questo cartello che mi, mi dice cosa posso fare e cosa non posso fare, ok? Il parco è nella metafora è l'opera, l'opera creativa che devo utilizzare, e se io ho una licenza proprietaria scopro che questo cartello sostanzialmente mi permette magari di entrare tra le ore, dalle ore 9 alle ore 13, però mi ricorda che dalle ore 13 in poi il parco è riservato solo ai, a, a, agli iscritti all'associazione X, che è vietato portare il cane, è vietato giocare a palla ed è vietato raccogliere i fiori, ok? quindi una serie di divieti per cui dico vabbè, ok ho capito posso fare alcune cose molto ristrette però mi stai dicendo che buona parte delle cose non le posso fare. La differenza invece vedete nella licenza open è che prevalgono le libertà, cioè la licenza diventa open perché garantisce tutta una serie di libertà all'utente e i divieti rimangono in secondo piano e come è già stato detto le Creative Commons sono, non, è, non è una licenza Creative Commons ma sono più licenze, in realtà non sono 50 sfumature ma sono 6, 6 più 1, dopo vi faccio vedere perché, e, eh, e quindi grazie a queste sfumature appunto grazie alle licenze Creative Commons ha creato appunto una eh, gradazione vedete tra il nero e il bianco che avevamo prima, No, prima avevamo o tutto sotto copyright e tutti i diritti riservati oppure nessun diritto riservato nel, nel pubblico dominio per avere una situazione grigia invece posso far leva sulle creative commons che dicono alcuni diritti riservati alcuni diritti riservati è il motto delle creative commons e le trovate qua ecco questa è una slide molto semplice che mette in ordine vedete le sei licenze creative commons più una che adesso vi spiego dalla più libera alla più restrittiva la più una cosa vuol dire? La più una è, è questa qua, la CC0. CC0 non è una vera e propria licenza, è una dichiarazione per rilasciare in pubblico dominio le opere, cioè come vi ho detto a un certo punto le opere vanno in pubblico dominio perché non hanno più un copyright, ecco se io voglio anticipare questo, questa, questo passaggio invece di aspettare che io sia morto da più di 70 anni, posso rilasciare le mie opere con un cc0, cioè con un rilascio di pubblico dominio. È una dichiarazione in cui io prometto di non esercitare più i miei diritti d'autore, da qua per i secoli dei secoli, quindi l'opera de facto diventa di pubblico dominio o comunque diventa qualcosa di molto simile al pubblico dominio. Ecco perché è in questa posizione, perché in realtà questo è molto più libero rispetto ad una Creative Commons, perché una licenza una licenza creative Commons come da attribution in giù è sempre comunque una licenza cioè il titolare dei diritti rimane licenziante della sua opera quindi mantiene la titolarità dei diritti ma semplicemente mi autorizza alcuni usi con il cc0 invece quello là in alto il primo il titolare rinuncia ai diritti ok quindi è molto più radicale come scelta ma ve la faccio vedere perché è importante perché diventa spesso molto determinante proprio nell'ambito degli open data, soprattutto degli open data pubblici, cioè tutti quei casi in cui i dati sono raccolti da pubbliche amministrazioni eh, nell'esercizio di una loro mission istituzionale, non so, pensate a eh, pensate al comune di X, il comune di Lodi che, che raccoglie i dati su i PM10, l'inquinamento atmosferico durante l'anno, deve farlo perché è un'esigenza di monitoraggio della qualità dell'aria e che ne so il Ministero dell'Ambiente gli chiede, beh, quindi lo deve fare, non è che può scegliere. Ecco, in tutti quei casi usare CC0 sembra la cosa più intelligente, perché sono dati pubblici, sono dati che non appartengono in realtà a nessuno se non ai cittadini, la pubblica amministrazione è solamente il mezzo, è solamente l'ente che è preposto a fare questa attività, ma non è la vera e propria proprietaria di quel dato, e quindi rilasciare in CC0 potrebbe essere la scelta migliore. Nell'ambito scientifico vedremo, entrano in gioco invece quasi sempre l'attribution, l'attribution share alike. Questa slide è fatta molto bene, io l'ho solamente tradotta, è un'infografica di cui trovate i credits lì a destra, che è davvero a prova di, di, di come dire, ragazzino di scuola media, cioè io mi trovo di fianco qua, vedete, la licenza, quindi io trovo un'opera, una, una fotografia, un articolo, che è sotto CC BY ND, ecco, vado di qua a destra e vedo cosa posso fare e cosa non posso fare. Ok, idem con le altre licenze. Quindi, se voi vi stampate questa slide e ve la tenete lì, è davvero un eh, come dire un va de mecum per eh, capire come funzionano le Creative Commons. Eh, così pronto all'uso. Ok, vedete qua c'è scritto: posso farne usi commerciali sì o no, posso farne richieste, richiesta di so, attribuzione sì o no. Ah ecco non vi ho detto una cosa scusate che cioè, le licenze prendono il nome diciamo dalle loro clausole caratterizzanti, no? attribution richiede l'attribuzione all'autore e quindi l'unica clausola che richiede questa è il fatto che io riconosca che questo articolo è fatto da tizio e da caio, lui mi chiede solo quello, per il resto posso fare tutto quello che voglio, anche venderla, anche farne una pubblicazione poi messa eh, ad esempio in vendita in, in libreria, in edicola attribution share alike chiede che, anche, che, che nel caso si facciano opere derivate si facciano delle, delle, non so, delle eh, rielaborazioni dell'opera vengano rilasciate anche le rielaborazioni sotto la stessa licenza lo share alike è questo quello che nell'ambito informatico quando domani vi parlerà eh, Marco Ciurcina si chiama copyleft. Okay? lo capirete meglio domani però insomma, è abbastanza chiaro cioè io rilascio il mio articolo concedo di farne anche eh, modifiche ma, se uno fa una modifica del mio articolo, deve rilasciare anche la versione modificata sotto licenza Creative Commons. Ah, ecco, le mie slide sono sotto licenza, le mie slide sono proprio sotto questa qua: attribution share like. Quindi, uno prende le mie slide, vuole farne un'infografica, vuole farne un video divulgativo, lo può fare, ma a condizione che, anche, a condizione che uno citi il mio nome come coautore e che anche il video realizzato o l'infografica realizzata sia rilasciata sotto la stessa licenza. Okay? Poi c'è l'attribution o no derivatives, cioè non vuole che vengano fatte opere derivate, e poi c'è le stesse tre cose con l'aggiunta del non commercial, cioè praticamente l'autore titolare dei diritti ci chiede di diciamo, tenere una distinzione tra gli usi commerciali e gli usi non commerciali. Quindi, scusate, sono tornato perché così abbiamo completato il quadro. Questa è la, la, la slide che dicevo prima da tenere lì pronta all'uso e poi arriviamo finalmente, così, verso la fine, a parlare di licenza open data. Per, cioè perché, tutto sto, no? perché non ho iniziato subito a parlare di licenza open data? Perché capite come sarebbe stato difficile senza tutto questo background? Perché? Perché per parlare di licenza open data dobbiamo capire, ad esempio, che cos'è questo diritto sui generis. Cioè... È centrale il diritto sui generis, perché una licenza che non tratta correttamente, non licenzia correttamente il diritto sui generis, è una licenza che non funziona bene sulle banche dati e quindi non funziona bene per l'open data. Quindi una licenza, licenza d'uso che funzioni bene su una banca dati, quindi che faccia l'open data, deve trattare correttamente il diritto sui generis. Questa è non da poco proprio perché ci ne siamo accorti eh, sulla nostra pelle, cioè quando abbiamo iniziato a, tarra, a parlare di open data, io ero già in questo mondo da un po', erano diciamo i primi, gli ultimi anni del 2009, 2010, quegli anni lì sono stati un po' gli anni caldi dell'open data, ci siamo accorti che le licenze creative commons che c'erano a disposizione all'epoca non funzionavano sul diritto sui generis, perché? Perché il diritto sui generis, come vi ho spiegato prima, esiste, cioè è, è creato da una direttiva europea, quindi esiste solo nell'ambito dell'Unione Europea, le licenze Creative Commons venivano dal contesto americano e quindi loro questo diritto semplicemente non ce l'hanno, non ce l'avevano e non ce l'hanno nemmeno ora. E quindi le Creative Commons che c'erano fino al 2014, 2013, non ci avevano semplicemente pensato. E quindi utilizzare una, una licenza Creative Commons su una banca dati non faceva avere open data perché c'era un buco sostanzialmente, non funzionavano bene in Europa. Questo problema finalmente poi è stato superato. All'inizio c'erano appunto delle licenze Creative Commons che erano utilizzate per tutte le varie opere, anche appunto, letterarie, musicali, scientifiche, quello che volete, ma avevano questo problema, questo buco sul diritto sui generis. Per fortuna è stato colmato. Eh, adesso cerchiamo di capire però cos cosa si intende davvero per Open Data e lì dobbiamo fare riferimento a varie definizioni. In realtà la più accreditata è quella fornita dalla Open Knowledge Foundation, che è in parte ripresa anche dal nostro codice dell'amministrazione digitale, no? Il codice è una, un testo di legge, un decreto legislativo che si occupa di tutti gli aspetti della pubblica amministrazione in ottica digitale e dice che un dato è aperto, quindi si parla di open data, se è liberamente usabile, riutilizzabile e ridistribuibile da chiunque per qualsiasi scopo, soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e di condivisione con la stessa licenza. Okay? Quindi uso e riutilizzo e ridistribuzione alla massima potenza devono essere eh, liberamente appunto usabili e utilizzabili per qualsiasi scopo e deve esserci al massimo vedete come, come vincolo la richiesta di attribuzione e di ricondivisione con la, con la stessa licenza quello che noi abbiamo chiamato share alike ne consegue cosa ne consegue che saltato, ho saltato volutamente una slide poi ci torno ne consegue che eh, le, delle 6 più una Licenze Creative Commons che vi ho fatto vedere prima la Slor semplicemente ripresa ma modificandola, le, le tre diciamo coerenti con la definizione di open data sono le prime. Nel momento in cui io metto già una no derivatives, una no derivatives esco dalla definizione del concetto più eh, diciamo eh, a livello internazionale accettato come open data. Okay? Quello che ho saltato erano è una slide che vi fa vedere la panoramica, l'evoluzione delle varie direttive europee che parlano di open data. C'è stata un'evoluzione, escalation, verso l'openness. All'inizio, direttiva del 2003, si parlava di riutilizzo informazio, dell'informazione nel settore pubblico. Vengono chiamate direttive PSI, Public Sector Information. In questo caso l'obiettivo era quello di favorire il più possibile lo scambio di, di dati tra le pubbliche amministrazioni, cioè evitare che se io ho... Non so, devo fare un, non so, devo iscrivermi ad un albo, devo iscrivermi ad una, ad una scuola, non so, qualsiasi cosa e lo faccio in provincia di Parma e poi la stessa cosa la devo fare in provincia di Bologna, evitare che il cittadino debba ri, raccogliere lo stesso dato e rifornirlo alle pubbliche amministrazioni quando invece se lo possono tranquillamente passare tra loro, cosa che già si è passata. sono passati quasi 18 anni in realtà già questa sarebbe ancora da verificare se è davvero stata implementata. Ad ogni modo ci sono state poi delle evoluzioni, la direttiva del 2007, una versione aggiornata della direttiva del 2003 che è arrivata nel 2013, ma quella più coraggiosa verso l'open data è invece quella del 2019, di cui attendiamo in questi giorni l'approvazione, penso proprio questa settimana, la scadenza per diciamo, il, il, il recepimento della direttiva. E vedete, si chiama apertura dei dati e, ehm, e riutilizzo, qui vabbè è un errore. Eh, direttiva sull'apertura dei dati e sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Quindi aggiunge al concetto di riutilizzo anche l'apertura. Quindi non solo i dati devono essere aperti tra pubblica e amministrazione, ma devono essere aperti to cure, devono essere aperti anche verso i cittadini. Okay? E vedremo adesso in questi, in questi mesi come il nostro legislatore recepirà questa direttiva tornando quindi al nostro schema di licenze siamo arrivati qua la stessa cosa come vedete cioè, sostanzialmente è la stessa slide invertita, eh? cioè, questo è l'elenco delle sei licenze, sette licenze Creative Commons con eh, un, una graffa qua che ci dice quando e come quali di queste rientrano, qua uguale strumenti sono licenze che, che hanno la richiesta di attribuzione e di applicazione della stessa licenza solo la richiesta di attribuzione oppure quello che noi abbiamo chiamato appunto il CC0 Dichiarazione di rilascio in pubblico dominio, occhio, occhio allo share alike, perché lo share alike sulle banche dati funziona in modo particolare, cioè, fare in, cioè integrare una banca dati con un'altra non è come fare il remix di un brano musicale, sono due cose molto diverse, cioè, nonostante molta gente questa cosa non la capisce, anche gente qualificata e faccio fatica a farla digerire. Quindi in realtà le, diciamo, possiamo dire con questa frase molto ad effetto: l'utilizzo di licenze share alike sulle banche dati a volte crea più problemi di quelli che risolve, perché poi si creano problemi di compatibilità a cascata tra licenze e mi va, questo mi va a far saltare l'interoperabilità, di cui ha già parlato Dario prima, e che è uno degli elementi chiave no, del, del, degli open data fair. Quindi, anche qua stessa slide, ho ripreso la slide di prima e ho cancellato le sette le, scusate, delle sette le quattro opzioni che escono dalla definizione di open data, niente di più niente di meno. E In conclusione la parte 5 arriviamo a capire cosa si intende per open access e open science data, cioè open access vi, verrà, vi è già stato spiegato credo ieri e se ne riparlerà anche un po' domani, però parliamo di open access quando abbiamo a che fare con il libero accesso alla letteratura scientifica e i principi del movimento sono stati cristallizzati all'interno della dichiarazione di Berlino. Credo che questa cosa ve l'abbiano già detta, oppure vi verrà detta dai relatori che parlano dopo di me. Però a me, da giurista, interessa mettere il focus su il primo dei due requisiti stabiliti dalla dichiarazione di Berlino. Cioè la dichiarazione di Berlino è un manifesto a cui tutti i grandi Atenei del mondo hanno aderito, per cui se voglio fare open access e farlo in un'ottica un diciamo coerente con quello che il mondo scientifico di, di, di tutto il pianeta eh, concepisce io devo rispettare questi due requisiti. Il primo, vabbè questa è un po' l'evoluzione storica che penso non serva in questo caso, il primo di questi due requisiti è proprio giuridico, cioè il primo dei due requisiti dice che affinché si parli di open access l'autore vedete è o il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurre ovviamente il contenuto, utilizzarlo, ridistribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente, a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria sembra un no, tipico barocchismo legalese, questo, questo, però se ci fate caso cioè, ci dice chiaramente quali sono i diritti che devono essere garantiti dagli autori, dai detentori dei diritti, quindi dalle case editrici, eh, sui contenuti che, che vengono definiti open access. Da qua in poi vi, vi, vi, come dire, non siete più autorizzati a chiamare open access i siti web delle case editrici che vi fanno per grazia ricevuta scaricare il loro PDF. Cioè scaricare un PDF senza licenza e senza possibilità magari di fare copia e incolla dal sito dell'editore magari chiedendoci pure di registrarsi non è open access. Non cadete in questo equivoco. L'open access vero si, va, si fa sui repository di un certo tipo, si fa con le licenze che garantiscono questi diritti in modo irrevocabile ed universale, ok? Infatti, se ci fate caso, il requisito 2 dice che una versione digitale completa del contributo, cioè quindi dell'opera, che sia l'articolo, che sia l'atto di convegno, che sia la monografia, non lo so, e di tutti i materiali che lo corredono, incluso una copia dell'autorizzazione di quel punto precedente, cioè la licenza, autorizzazione, altro non è che un sinonimo di licenza d'uso, eh? deve essere depositata e dunque pubblicata in almeno un archivio online che impieghi standard tecnici adeguati che sia supportato e mantenuto. Ok adesso non, la, non vado oltre perché sicuramente c'è qualcuno che ne sa meglio di me su questo aspetto, io sono più per il punto 1, però ecco il punto 1 già mi dice molte cose, cioè mi dice questo, la stessa cosa di prima che anche per fare open access, quindi come per fare open data, delle licenze disponibili del, del pacchetto Creative Commons in realtà solo le prime tre sono sono eh, sotto licenza, sono, scusate, il telefono, sono coerenti con la definizione di open access ok? Quindi il CC0, l'attribution e l'attribution share alike, chiaro? Scusate, metto in silenzioso così evito che qualcun altro mi disturbi. E, eh, le altre sono, non dico che siano il male assoluto, no? sono un, un finto open access. Sono un semi open access, soprattutto quelle non commercial. Il non commercial non è contemplato nella definizione di open access, lo dice chiaramente. cioè L'unica ehm, restrizione che si può mantenere è l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Al massimo è concessa, come vedete, il cosiddetto share alike. Perché vabbè, lo share alike non, non vieta di fare, di fare opere derivate, semplicemente chiede che sulle opere derivate venga messa la, la, licenza, la stessa licenza. Anche lì a volte, vi, vi invito a pensarci, a volte potrebbe creare più problemi di quelli che, che, che risolve, quindi un po' meno che sulle banche dati, ma anche nell'open access, inteso come letteratura scientifica, potrebbe fare questo effetto. Gli stessi, scusate, qua ho sbagliato, gli stessi eh, principi dell'open del, dell access si possono ampliare incrociare con quelli dell'open data quando parliamo di open science data o open research data, cioè nel momento in cui io rilascio liberamente il mio articolo, il mio paper in cui spiego la mia, la mia ricerca, ora abbiamo anche la tecnologia e gli strumenti per mettere a disposizione non solo il testo ma anche i dati che sostengono le conclusioni che io sono, a cui io sono arrivato. Ok, che è quello che ci ha già detto e ci ha mostrato bene prima Dario. Quindi, qua ho messo una definizione da Wikipedia molto molto come dire base. No però insomma, gli open science data vengono dati come vedete, vengono considerati come un sottoinsieme degli open data, cioè un tipo di open data mirati a pubblicare le argomentazioni e i risultati dell'attività scientifica in modo che possano essere analizzati e riutilizzati da chiunque, benché l'idea di open science sia promossa già dagli anni 50. Quindi non è che, ci. anzi, se, come è già stato detto, in realtà l'idea di open science eh, risale forse a Galileo, no? il fatto di mettere a disposizione tutti gli strumenti per poter replicare le mie conclusioni, i miei esperimenti. Però il concetto di open science in senso moderno risale già agli anni 50, però finché non è arrivata internet, finché non sono arrivate certi tipi di, di tecnologie, un certo tipo di consapevolezza da parte degli utenti verso le tecnologie, non si poteva davvero fare, adesso lo possiamo fare. Adesso con l'avvento di internet, con la diffusione di internet come fenomeno di massa, possiamo mettere a disposizione grandi masse di dati per, rendere, per sostenere quello che noi abbiamo scritto in un articolo, in una monografia e via dicendo. Questa definizione viene invece dal sito della Commissione Europea, dice che gli open resource data sono quei dati a sostegno dei risultati della ricerca che non presentano restrizioni di accesso e che siano quindi accessibili da chiunque attraverso la rete internet. E come vi ho detto è una questione, vedete, di verifica e riproducibilità. Cioè, eh, qua ho messo una, una nota immagine di Galileo e vi metto il link a Retraction Watch, che è un sito che, si, che vuol dire in inglese semplicemente eh, osservatorio delle ritrattazioni, e guarda caso da quando si parla di Open Science e di Open Science Data, cioè da quando oltre ai paper viene chiesto di mettere a disposizione della comunità scientifica anche il set di dati, Guarda caso, sono aumentati, questo, questo blog ci fa notare, sono aumentati i casi di ritrattazione di articoli, anche da parte di professoroni, di, di ricercatori, di centri di ricerca importanti. Eh. Perché, caspita, perché vengono fuori le magagne, la gente, ma non necessariamente per cattiveria o per, o per, per incompetenza, perché a volte, insomma, sei... sei No, guardi, essendo un martello, guardi tutto come un chiodo e, e magari arriva quello che ha un punto di vista diverso dal tuo che guarda i tuoi dati con un occhi diversi, con un occhi neutri e ti dice ma guarda questa cosa qua non l'hai considerata e magari cambia tutto e eh, caspita, allora hanno fatto un sacco di ritrattazioni andate a vedere i grafici delle ritrattazioni in conclusione da un po' di anni a questa parte cioè dalla seconda metà degli anni 2010 tra il 2010 e il 2020 quando è, è diventato un diciamo centrale il, il progetto Horizon 2020 con i vari documenti, le varie linee guida rilasciate, si è iniziato a parlare appunto non solo di open access ma anche di open data, di open science data, per cui l'Unione Europea cominciava a forzare un po' la mano sul discorso del, del, della disponibilità dei dati. Non era mh, diciamo obbligatorio, nel senso che nelle, nelle linee guida di Horizon 2020 era obbligatorio l'open access, cioè era obbligatorio che tutti i contenuti di ricerche prodotte grazie ai finanziamenti di Horizon 2020 dell'Unione Europea venissero rilasciati con licenze open access, questo era scritto chiaramente, e si diciamo incoraggiava anche a fare già il passo degli open science data, cioè di dare anche con, sempre con licenze open e in ottica eh, fair, come vedremo, anche i dati della ricerca. Dal 2020 in poi, quindi nel mondo in cui siamo adesso, si dovrebbe fare il passo successivo, cioè non più solo open, open access, ma anche open data, open research data, e insieme chiamati diciamo più ampiamente open science. Se andate a vedere questo link, chiaramente viene spiegato che cosa, che cosa vuol dire FAIR, vi, vi, vi, faccio, come dire, vi, vi, vi metto nella slide questa infografica, secondo me è molto efficace, fatta da. da Easter Easterday, Paulson, vabbè, questi, questi vedete citati, e a sua volta rilasciato sotto, sotto licenza BY, motivo per cui io l'ho potuto prendere e utilizzare nel mio slide senza problemi, in cui vi fa capire cosa vuol dire FAIR, no? Vedete, FAIR sta per findable, accessible, eh, interoperable e reusable. Non cadete in equivoci anche lì, perché visto che di questo FAIR hanno già storpiato più volte il significato. Ehm, basta, nel senso che sono arrivato a... a all'obiettivo, qua ci sono i miei riferimenti, ripeto ah, ecco ho aggiunto LinkedIn che di là forse non c'era, quindi per chi usa LinkedIn per la sua rete professionale avrei piacere se mi manda il suo contatto e come vi ho promesso vedete nell'ultima slide la licenza, quindi queste slide sono sotto licenza Creative Commons, attribution, share alike in coerenza con le cose che vi ho raccontato.